Buongiorno a tutti, proseguiamo le nostre pillole di esplorazione del tetracordo che si trova al di sotto del Do. E oggi eh, facciamo particolarmente attenzione al suono che si trova immediatamente sotto il Do, il Si, è eh, distante un solo semitono e presto scopriremo di chiamarlo nel nostro metodo T. E non si sì. è un suono sensibile all'attrazione della tonica quando arriva lì la melodia tende a concludere sulla tonica e per questo in antichità veniva anche chiamato sub finalis sotto la nota finale parleremo di queste cose un pochino di più eh, al termine della pillola nel dietro le quinte Faremo con questo intervallo Si Sol o T Sol. In questa tessitura faremo degli esercizi sulle dita, tornerà la lettura sulle dita a due eh, voci, il canto interrotto e poi qualche gioco di lettura melodica. Andiamo a individuare una tessitura dal T al Sol. do ti poi salgo re mi fa sol e mi interessa andare a cercare dicevamo una tessitura che sia bene espressa dal, dal pentagramma in modo che io rimanga all'interno del pentagramma comodamente a leggere. Provo a cantare questa melodia. Do, ti, do, re, mi, fa, sol. Adesso voglio andare a vedere sulla tastiera cosa significa. Dunque se io partissi dal C il mio T sarebbe fuori da questa comodità. Allora vorrei provare da qui a chiamare questo DO. Oh, il T è mezzo tono sotto, quindi sarà il tasto nero. T, DO, un tono sopra, RE, MI. Non è il tasto F, ma sarà il tasto MI, FA e SOL. Quindi se io parto dal suono DI, dovrò toccare due tasti neri andiamo a vedere cosa significa dunque parto dal suono D io so che qui c'è il suono C quindi parto da questo suono che chiamo DO il SI abbiamo visto ricordate che è un, suono, un tasto nero quindi con il diesis Do Re il Mi era di nuovo un testo nero Mi Fa Sol Con la tastiera prendo un suono di <coughs> Do Ti Do Re Mi Fa sol, Suoni T e tutti i suoni Mi avranno un diesis e ricordate: possiamo anche scriverlo così che tutti i C sono diesis, tutti gli F sono diesis. E ricordate, ci siamo detti che il suono che noi abbiamo individuato era qui. Qui. E, e poi c'è una convenzione che vedremo più avanti per cui si mettono nella posizione più acuta del pentagramma. Allora io all se io all'inizio, come per l'algebra, se io all'inizio metto i due segni vuol dire che saranno sempre diesis, tranne indicazioni poi occasionali. E potrò scrivere in questo modo senza più dover indicare di volta in volta il diesis do ti do re, mi fa so riprendiamo allora la lettura sulle dita a una voce do, re, mi, Oh, sol Ti Sol fa, Mi Ecco invece il canto interrotto. Io conduco la lettura sulle dita, chiudo, proseguiamo mentalmente e poi riprendiamo. Do The... ti di qualche esercizio di lettura melodica a una voce e tornerà anche un esercizio a due voci in cui, come era già successo vi chiederò di intervenire direttamente Via, Do, Ti, Do, Re Do, Ti, Do, Re, di... Re, sol, fa, mi, do, re do re do esercizio molto semplice l'estensione do sol e il ti inferiore Pronti via Do, mi, fa, mi, do, ti, do, re, do, ti, ti, mi, re, sol, sol, fa, mi, re, mi, do, ti, do, re, do, ti, ti, Questo canto ha una particolarità, ne abbiamo già parlato in passato, ma le abbiamo viste poco, quella nota bianca col punto che significa che il suono vale tre impulsi. A un certo punto eh, ci sarà anche quella nota legata ad un'altra che prolunga ancora la durata. Chissà se qualcuno lo riconosce sol sol sol mi do do a due voci. Anche questo è basato sul pedale DO-TI-DO do. però questa volta il pedale viene cantato un po' dalla seconda voce e un po' dalla prima Pronti via DO-SOL SOL-FA-MI-RE-MI re, mi, mi re do ti do. Ti, ti, ti, do Pronti via Do, do, ti divia do sol sol ti, do pronti via do. do do do mi re do sol sol fa oh. ti, Sol fa mi, re, mi, mi, mi, mi, Do, Ti, Do, ti, ti, Ti, Do. Eccoci alla conclusione di questa pillola dedicata alla sensibile, al Si mi, che troviamo appena mi, mi, mi, Abbiamo fatto dei giochi di educazione dell'orecchio, qualche lettura melodica e cantato anche un pochino a due voci. Per chi fosse interessato a approfondire, ci vediamo dietro le quinte. Grazie, alla prossima! Ancora qualche parola sul sì. Dicevamo prima che ha due nomi, il suo nome eh, nell'ambito della tonalità è sensibile, ma è anche conosciuto come subfinalis, sono due nomi molto importanti. Beh, sub-finalis è abbastanza chiaro, significa che è appena sotto la nota finale che accompagna la conclusione della frase. Sensibile ci dice invece che è un suono sensibile al contesto. Ricorderete le pillole in cui abbiamo introdotto le alterazioni che servivano per uscire dalla situazione di tritono e talvolta per innalzare qualche suono perché portasse alla conclusione. Allora, talvolta la sensibile è innalzata per farci sentire che la frase finisce, magari con un diesis. E quando parleremo in futuro di sensibile abbassata, vi ricordate quando questo be diventa molle, vuol dire che staremo uscendo dalla nostra tonalità e andando verso una nuova tonica.